Salve a tutti, anzi salve a tutti. Oggi parleremo del lamma. Il lamma riesce a stimare la quantità di pioggia che cascano nelle diverse zone e grazie a questa stima dirà tre allerte. Gialla, arancio e rossa. Durante l'allerta del codice arancio ci sono aggiornati sull'evoluzione del meteo. Fare massima attenzione sottopasse, argini, punti. Se l'edificio in cui ci si trova è una area potenzialmente allagabile, non so stare nelle cantine, ma salire a piani superiori. Se sei a piedi o in alto, allontanarsi dal luogo allagabile e raggiungere un punto sopraelevato, ma stando lontano da pendii e scarpate potrebbero franare. condividere le informazioni sull'allerta e comportamenti da adottare. Buon lavoro a tutti!